bentornato guarda ma soprattutto ascolta questo video in cuffia non puoi non farlo saresti pazzo Così ragazzi è una bomba! addosso, ragazzi, questo suono, anche l'odore sui miei vestiti quando scendi dalla macchina e sei totalmente impregnato di quell'odore di benzina che solo alcune macchine ti lasciano. Questa che sto guidando qui... Exige S, S British GT Special Edition, dopo aver acquistato la mia Subaru Impreza ho fatto fatica a trovare delle auto così dirette, così pure, beh questa qui sicuramente lo è anche di più della mia Impreza ed entra ufficialmente nella top 3 delle mie auto preferite. Ragazzi, questa auto qui mi ha riacceso la passione, la voglia, non che fosse mai che fosse mai scemata in me, per carità. Però ogni tanto uno spunto serve. E questa non è che mi ha dato lo spunto, questa mi ha dato proprio la scossa elettrica, ragazzi. Maledetta, Si Simone, maledetto, quant'è bella sta macchina, ragazzi. Questa salta se tu, stai attento, inserisce ragazzi è un rasoio e senti come esce Sono impazzito, sono uscito fuori di testa. Ringrazio ovviamente Alessandro Ale Bruscagli, lo trovate su Instagram, il proprietario della macchina, e suo padre. Che poi la macchina è sua perché il ragazzo è giovane, ha 22 anni e dalla vita lui ha già capito tutto perché gli piacciono queste macchine qua, col cambio manuale come mi piacciono a me. Se sei in terza piena E stai andando un po' fortino E c'è uno scollinamento Senti che sali di giri Fa tipo Perché si solleva da terra è talmente leggera, io non lo so. Raga, vabbè, lo so che sto impazzendo, perché poi alla fine, a fine giornata, sta macchina gliel'ho ridata ad Alessandro. Eh, ma non l'avrei mai fatto, sinceramente. <ride> che meraviglia! Quelle che ti sudano le mani quando la... che... torni a casa già di stage 3 di casa madre tra l'altro questo qui è uno stage 3 di casa madre che eroga 330 cavalli su un peso che penso pari dagli 8 ai 900 kg immaginate che cos'è quindi basta parlare ragazzi vi porto a bordo con me perché quest'auto qui mi ha davvero davvero emozionato Sono le un po' a volte mi fa chiudere gli occhi, sono sincero. È bellissima, è bellissima. Ragazzi mi sono ufficialmente innamorato di questa macchina qua. Te via, guarda. Te l'ho detto che mi avresti rovinato la giornata, C'avevo avevo questa sensazione. Però è stato un piacere, poi ti ho scritto così perché mi faceva piacere conoscerti, alla fine è andata questa cosa. Ma infatti guarda, devo dire che il fatto che io riesca a rispondere a tutti. No? Questa mi ha creato anche un'opportunità con te. E poi parliamo di questo cambio manuale. Ragazzi, ci sono tutte queste auto moderne con questi cambi automatici col doppia frizione velocissimo con le palette al volante, tutto quello che ti pare. Ma questa qui, con quel cambio lì, è proprio un rapporto diretto con chi la sta guidando. I pedali che sono praticamente lontani. La seduta di guida ti permette di avere le gambe tese. Il volante piccolo è. Tutto costruito intorno a te in quello spazio piccolissimo, tutto completamente concentrato con un rapporto peso-potenza estremo ed oltre a questo la macchina ha un bilanciamento dei pesi bestiale, motore, centrale, dietro la tua schiena, trazione posteriore, aiuto. È pazzesca. Ho fatto un paio di settimane fa un video sempre su altri due Lotus, il, il video è andato pure male, cioè ha fatto poche views perché questa macchina non se la filano in tanti, ma... Com'è possibile? Cioè, voi ci siete mai saliti a bordo? Io non c'ero mai salito, quindi per quello sono così carico e entusiasta. È sensazionale, è una macchina che chi ha la passione della guida deve avere. Una di queste Lotus, tu ce la devi avere. Ora, se avessi portato la 1 Turbo IE o la Abarth, chissà quante visualizzazioni avrei fatto, no, non mi interessa. Questa macchina è meglio. Punto. Compratevela. Questa trasmette tutto, la senti, è viva. È nelle tue mani. Rapporto peso-potenza incredibile. Distribuzione dei pesi ottimale motore centrale, trazione posteriore ma come un treno serie? Piaciuto, eh, sì. sì. No, più che altro non pensavo che avessi questa reazione. Cioè. <ride> Lo sai che la cosa che abbiamo fatto è che è stata, è stata quella di mettere le telecamere subito appena ho messo in moto la prima volta ho detto accendo le telecamere perché io non l'avevo mai guidata. E quella reazione è la, è la più spontanea. Ma... Fast reaction, shock! shock, shock. Reaction. Scusa, ma te, eh? che ti aspettavi? Che non mi piacesse? No, sì, però insomma cioè se uno anche con la tua Subaru che Trazione integrale che scarica tutto per terra, insomma, no? È un mondo diverso. È una macchina comunque che pesa 1400 kg, questa contro la mia Subaru. Questa sugli pesa, 800 non dentro, No, altri. no, ma. Motore centrale. Certo, no, hai ragione. Però magari è sempre la percezione di guida, infatti, ma che esatto. poi ti stupisce. Sì, pure io ho pensato, chissà quante macchine ha provato nella vita, quindi sarà una come un'altra magari, no? No, devo dire di no, grazie che mi hai detto sta cosa, ma ne ho guidate tante, senz'altro, ma ce ne sono poche che mi rimangono nel cuore e devo dire che questa è entrata nella top 5 che ti ha detto di stasera tu. autoscout ragazzi <ride> No, più che altro la, la, tua, proprio, la tua risata iniziale appena prima, seconda, che ti sta a ridere così no. come un bambino, ho detto oh, mamma mia che. È veramente una figata, è veramente una figata, dovrebbero guidarla tutti questa macchina per rendersi conto e che poi uno può pure immaginare, sai diceva comunque una Lotus, comunque questo rapporto peso-potenza, questo suono incredibile, tutta una serie di cose belle sulla carta, ma poi effettivamente quando la guidi è puro piacere. Non... Non a... no, Gio... De... cioè io penso sia dimensione... siamo... Siamo, va? Stefano. Stefano. Ciao, detto... oh, Stefano, sei un grande. <ride> sei un grande, grazie che mi hai fatto fare un giro, cioè in realtà devo ringraziare questi ragazzi perché sono loro che mi hanno contattato, però... Ti eh, cavoli che scomodo. Però te sei, sei stato, stato, te, sei, te sei diverso Perché stai comunque mm. Ti tieni no? Umile ecco eh, meno male, a portare tutti, rispondi sì, a sì, tutti sì. e quindi anche c'è stata un'occasione che magari avresti perso Perché non dovrei essere in fondo chi sono io, una eh persona so, normale però come tutti lo so ma non è da tutti quindi. ecco quindi tutto, insomma c'è un pregio che c'è in più beh, anche vabbè, questa vabbè. giornata è stupenda, sì, sì. grazie ma grazie a voi ma quando... cioè raga adesso a parte il canale, a parte tutto ma non è che tutti i giorni ti capita di guidare una Lotus del genere no la però la... anche la chiacchierata quello che ci hai trasmesso cioè è, è un'altra cosa no No, è vero, eh. Sabba eh. la su punti con passione muoie. di auto, cioè. <ride> Hai sentito Chiara che hanno detto i giovanotti qua? No, però guarda, questa è una serie limitata. C'ha 3000 km. Come avete fatto a fare solo 3000 km? Oggi oh, sono 3000 perché ieri erano 9000, erano 2900, però la metà gli. Il eh. gallo, mm. poi Loga. logo. Ma tu all'università con sta macchina ce vai? No, mai questa non la uso mai. Perché noi apresti a lui dice secondo me ci vuole andare. <ride> Seguaci, follower, un mio fan. Sono tutte frasi che mi danno un po' fastidio fondamentalmente. Io sono uguale identico a tutti gli altri. Oggi è la dimostrazione proprio di quello che sto dicendo. Il canale è aperto a tutti. Se mi volete far guidare le macchine più belle del mondo, fatelo, <ride> insomma, a me non dispiace. Ringrazio veramente questi due ragazzi. Sì, Alessandro. Grazie a te, la giornata stupenda, veramente. Alessandro e Giulio e pure tuo padre Stefano And Eh beh no, no pensare lui aspetta prestaci a sta questa macchina un paio di mesi su <ride> l'officina del pilota la portiamo cambiamo le gomme le mettiamo nuove perché queste che so le, le toglio che smonti. Sì. no Yokohama Yokohama però sono un po' vecchiotta eh, però sai che, che 3.000 km insomma <ride> anche è un poi il problema <ride> no? la mescola è finita da 15 anni però hanno fatto solo 3.000 km le gomme quindi ci siamo. Oh vabbè, dai, ve l'abbiamo fatta lunga e il video termina qua. Se ti piace la Lotus metti like al video, iscriviti al canale e facciamo crescere sta community, credite? Ciao ragazzi. Grazie. Oh, dai! Eh.